Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Ciao, un carissimo saluto, grazie di essere di nuovo in nostra compagnia sul nostro canale di Teologia 1, il canale degli studi biblici e degli approfondimenti tematici. Se vi piace il nostro canale, se vi piace, gradite i nostri video, e il nostro servizio, basta iscriversi per avere sempre gli aggiornamenti qui nella campanella che... Che vibra qui sotto. Quindi un grazie per questo aiuto che ci date. Chiaramente, più siamo, meglio è. E se trovate interessante la cosa, la volete far girare solo ed esclusivamente persone che amano questo genere di, di studi, il signore, il signore sia lodato. Ehm, oggi devo recuperare un discorso che noi abbiamo fatto più spesso in, nella nostra playlist, indipendentemente se per abbonati open source, il discorso della demonologia e dell'angelologia limitato al fatto biblico, limitati agli eventi biblici, non assolutamente allargare la cosa nell'ambito della mitologia, con la M maiuscola è ben inteso, cioè i racconti I racconti che la cultura ebraica, la cultura eh, anche proto-cristiana ha fatto proprio e ha sviluppato no? anche dalla, dal depositum fidei dell'antica Israele, quindi dalla, dalla scrittura e dalle tradizioni. Noi ci limitiamo a questo. E allora ribadiamo il concetto del, per esempio, eh, Satan come ufficio, non come nome proprio di individuo. Tutti gli angeli o gli spiriti immondi che eh, esercitano, per volere di Dio, l'ufficio del Satan, sono automaticamente Satan. Lo possono essere ovviamente degli angeli, in prima battuta, lo può essere anche un essere umano e a volte lo vedremo anche in, nella prossima puntata anche un altro soggetto <ride> ecco e quindi questo perché perché vogliamo smitizzare il concetto dualistico dio il principio del bene lui il bene satana il principio del male lui il male non, non è questo il, il ciò che la bibbia dice purtroppo invece questa è un'interpretazione che noi diamo allora vi faccio un altro esempio, andiamo avanti nel nostro cammino. Niente po' di meno che nel libro del Deuteronomio, capitolo 30, 32, versetto 24, e la vostra traduzione vabbè, e traduce correttamente, ma non è proprio esattamente come il testo masoretico, non cambia niente, però ehm, l'indicazione per l'angelologia è, è molto seria, ci indica, al massimo della rivelazione ebraica, che è la Torah, e l'ultimo libro della Torah e le Pentateuco, noi lo chiamiamo così, il libro, libro del Deuteronomio del Pentateuco, c'è un riferimento specifico a due soggetti. Il primo soggetto viene ehm, definito Reshef, noi lo diremo con la R maiuscola, cioè di fatto la personificazione di questo demone che non è che lui abbia il nome così no? direi una contraddizione a quello che ho detto prima ma qualunque angelo che svolga questo tipo di funzione assume il nome di Reshef, no? di Reshef. e noi abbiamo nel versetto 4 dice Mosè avvisa Mosè Israele che se non adempia la legge eccetera eccetera cioè tu sarai colpito da questo eh, Reshef e, e poi parla di Ketev Meriri Ketev l'abbiamo già visto in un altro salmo eh, salmo 90-91 va bene. E lasciamo stare la numerazione della 70 e quella del testo masoretico che non ci troviamo, non ci troviamo più è il famoso salmo chiamato il salmo 90 Ecco, che poi 91 va bene e il demone del mezzogiorno e si parla proprio di Ketev che distrugge il mezzogiorno Ketev è il nome proprio di ufficio, di ufficio di, quel, di quell'angelo o di quegli angeli decaduti che prendono poi o spiriti maligni che prendono nome dall'ufficio e sono quelli del, della ciglia meridiana, quella che nel cuore della giornata, mentre c'era uno dei sacrifici più importanti, ma per esempio Musaf nelle grandissime feste ebraiche, ti dava quel torpore, quell'assopimento che non ti fa né vivere, né comprendere, né essere edificato, né gioire dei frutti dello spirito in quel momento come si cacciava questo spirito recitando quel Salmo. Ecco, questa è una tradizione antichissima addirittura di 2600 anni fa, non è poco. Quindi noi abbiamo trovato nella Torah addirittura Reshef e Ketev, Ketev del Mezzogiorno, Ketev merili. Abbiamo un altro, e poi dopo finiamo, non vogliamo abusare del vostro tempo, abbiamo un altro un altro eh, soggetto angelico, eh, decidete voi se positivo o negativo, ma sicuramente è un ufficio, un ufficio stabilito e conosciuto già nell'Antico Testamento, vedete che qui non stiamo parlando di schiere, non stiamo parlando di tutta l'ermeneutica, diciamo, dello pseudo Dionigi e l'Aeropagita, tutte le gerarchie angeliche, non parliamo di quello perché quando parleremo di quello avremo delle sorprese strane, perché la Bibbia è sempre molto sobria, molto precisa, molto totalmente vera, coi piedi per terra, con la testa verso il cielo ma i piedi sono piantati per terra. La mitologia si può prendere anche licenze poetiche. Nel Salmo 94, barra 93, comunque al versetto 17, noi abbiamo eh, una, come posso dire, una eh, è un salmo molto difficile perché è tradotto volontariamente male, volutamente male, incredibilmente male, già dal primo versetto, perché sicuramente voi non, non troverete quello che è scritto in ebraico. In ebraico dice così, El nekamot adonai el nekamot ufia, cioè è esattamente Dio delle vendette, tetagramma, tetagramma, Dio delle vendette, risplendi. Ecco già, capite che, è un salmo piuttosto pugnace di combattimento spirituale. Ecco, andando avanti nel Salmo, quindi già il primo versetto, come spesso succede, ci dà un'indicazione di lettura. Se andate a vedere nella playlist dei Salmi, siamo arrivati, ne abbiamo fatti, credo, 16, 17, 18, e cerchiamo sempre di dare quel tipo di approccio, stimolo per la vostra lettura, il vostro approfondimento. Noi vogliamo solo stimolare alla lettura, allo studio, alla preghiera, nient'altro. Al versetto 17. Decidete voi se positivo o negativo, noi abbiamo, Lulea Hashem esart li, dice, kimeat shachna, du manafshi, du Che potremmo tradurre così: se il tetagramma non fosse il verbo essere non c'è, chiaramente. Eh, se non il tetagramma, ecco, io devo avere dio d'israele di esarta eh, in aiuto lì a me esarta scelì lì esarta lì a me ecco che meat quasi un poco meat meat quasi quasi quasi un poco dimorerebbe duma l'angelo dei morti, letteralmente l'angelo del silenzio, l'angelo deputato al silenzio, l'angelo che ha l'ufficio angelico, quindi ogni angelo che svolga questo ufficio, di tenere in deposito lo sheol. Nafshi, la mia, letteralmente l'anima, ma non in senso greco, Nafshi è sono io, io, nefescaia, sono io, quindi in Duma sarei io, se cioè, il tetagramma non fosse stato in mio aiuto. Non cambia molto il significato, perché si può tradurre Duma silenzio sicuramente, il problema è che Duma è nome proprio di ufficio angelico. Decidete voi se è un ufficio angelico positivo o negativo. Io non penso che positivo e negativo possa essere giusto definire così, perché positivo e negativo è sempre in ambito morale. Gli angeli, dobbiamo abituarci, lavorano presso uffici angelici, uffici soprannaturali, tutti facenti parte della corte di Hashem Baruchou. Non esistono uffici, noi potremmo dire ministeri, no? Ministero dell'Interno, Ministero degli Esteri, Ministero, ministero no, della, della Cooperazione Economica, insomma, tutti i vari ministeri dell'istruzione. Non esiste ministero che sia superiore all'organo più grande dello Stato che è Dio. Non esiste, sono tutti subordinati. Qualunque soggetto, creatura o creatore che svolga in prima persona eh, quell'ufficio, è l'ufficio che lo svolge. ok? Spero di essere stato chiaro e se avete domande le, chiaramente le potete fare al nostro indirizzo di, di posta elettronica. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e come dico sempre alla prossima. Ciao!